Indipendente, indipendente e marocchini fuori no? ma sicuro no non tutti perché c'era una ragazza non tutti sì, ecco, no. non tutti meno quelli male, che eh. lavorano a casa regolari che fanno un po' gli schiavetti va bene eh, quelli no. che vi puliscono i bagni vanno bene vero? quelli che vi puliscono i bagni che fanno le pulizie no, però, che scusa, fanno Rosina, i lavori sporchi Rosina, Rosina, Aspetta, va bene Ascolta, non offendere no, no. Adesso, guarda che io tra io e mio marito abbiamo fatto 80 anni in Svizzera come eh, eh. immigrati ma ci si siamo comportati sempre come si deve che ancora il giorno d'oggi che ho 86 anni guarda, e mio che, ma guarda guarda sa che mia tutti gli immigrati se, se, se farà butti setto. Come, te permetti, come te permetti mia tutti gli immigrati se farà butti sa <totipo> David, ma devi sempre far così, devi sempre far cadere la linea, far abbassare la gente. Il no, telefono, ma scusami, ma, scusa, ma come si fa? Cioè, è, una, è un criminale quello che ha fatto questa cosa. Ma non ma è ma perché una, è un. Quello cosa, ma ma è scusa, un eh beh, quella che va sotto casa perché lo criminale. vuole in galera. Perché è una che, una che è stata ferita col ferro d'azzino sì, sì, ma, ma, so... ma non è perché è un marocchino, è un criminale, punto. Cominciamo a dire e le cose marocchino. come stanno. Vabbè, riproviamo, dai, ogni volta. Senza, dire, senza sempre Cercate qualificare le persone, ma non sto staremo per niente. Perché non si possono qualificare. Falla parlare a Lettia, alla palla un secondo, dai. Eh, la sfog... Uno da Castelbaldo, lui da Barlara e l'altro non so da dov'era, eh. perché è scappato. Lui è scappato con l'oro più grande, con l'ingotto d'oro, e avevo dei soldi svizzeri in oro. È hanno portato via tutto, eh. e almeno se avessero rubato sì. e se ti avessero lasciati stare. Ma ti hanno lasciato agonizzare pieni di sangue per terra. Ma hanno avuto lo specchio grande del comò sul, sulla testa, sulla fronte, che ho avuto. Che se non veniva, eh. chiamavo il 118, saremmo stati qua per stare a morti tutti e due, legati mani ai piedi. Eh, e dunque questi qua tu dici stanno a casa, e invece dovrebbero stare in galera? Sì, quello che voglio. Mio eh. marito lo vuole là, che facciano i suoi giorni là. Eh. Adesso lo spero un sacco, tutti i miei quattrini che avevo a parte, per le inferiate, per l'allarme tutto attorno alla casa, come si fa a vivere? Io, noi viviamo, noi due, viviamo nella paura qui. Eh beh, certo, eh assolutamente questa storia, nonna! Nonnina mia, abbiamo sentito sta storia un sacco di volte Basta! Allora? Ma perché? Che ha detto? Ha detto che ha speso tutti i soldi Scusa poveraccia, ha speso tutti i soldi eh, Nonnina? Dica, non ho capito No, dico basta con sta storia Sono Parenzo Come basta con questa storia? Dico signora mia, ogni volta ci racconta il ferro da stiro e l'oro Ho capito, va bene, starà in galera quando deve stare in galera Dai, su Eh ma questo sta a casa, giusto Rosina? Ma ascoltatemi, vada... Come... Io sto con lei, signora. Io, io sono con lei. Io sto dalla parte del diritto. Sempre. No, lui sta dalla parte dei marocchini, signora. Rosina? Allora.